Grazie Presidente. Brevemente per dire che l'assessore Giuliuse del Municipio 11. Eh, già sta sul pezzo di questo chiaramente problema che si è creato in realtà è un ponte di via Cristoforo Sabadino e sono st state già avviate le indagini eh, georadar di tutta la zona e anche iniziate le perizie strutturali al manufatto quindi i lavori sono già iniziati ed il municipio è presente, grazie voteremo no chiaramente